Intenderci in maniera così, tra amici. Si fa per dire uh, voi dovete pensare a un sistema di riferimento inerziale come uh, un laboratorio, per esempio a bordo di un razzo, con i motori spenti. In più, come vi ho accennato: dovete immaginare che la navicella non stia ruotando rispetto alle stelle fisse, nel senso che se questo per esempio è l'asse del raggio e il raggio sta ruotando su quest'asse e quindi voi, se qua c'era un blu, se questo era un blu e voi potevate guardare fuori questo vetro, voi vi davate, non so, le stelle una certa costellazione, una certa costellazione fare una, un giro ovviamente la costellazione della vostra mente è collegata non so a questa è la costellazione del triangolo ma ah, se vedete queste questa configurazione di stelle ruotare vabbè lo vedete però la cosa importante è che se voi girate così in effetti potrete anche bottoni spenti riuscire a stare in piedi così no? Avete sentito parlare della gravità artificiale chi di voi è stato sulle giostre? Okay? Quindi se la navicella sta ruotando su un asse, voi riuscireste a stare in piedi sulle pareti in questo modo e noi non vogliamo questo perché non sarebbe un sistema di riferimento inerziale Quindi a motori spenti e non in rotazione a, rispetto agli assi, <coughs> quindi vedete che le costellazioni non stanno ruotando, <coughs> in effetti Qua dentro tutto fluttua e quindi è un bel esempio del sistema di riferimento ideziale, nel senso che un oggetto che è posto lì, la eh, tenete fermo con la mano, lasciate la presa, rimane lì. Eh, se gli date una piccola spinta, lui andrà di moto rettilineo se nello spostarsi, nello spostarsi vicino, e si avvicina un altro corpo magari se questi corpi sono magari uno carico positivo e l'altro negativo magari questo farà una traiettoria non cambierà la sua velocità perché sta interagendo, eccetera eccetera, eccetera Shhh. è evidente che se i raggi sono accesi allora, questo corpo, se il raggio sta accelerando in questa direzione qua rispetto a un sistema di riferimento iniziale vede il raggio muoversi Shhh. quindi qua avete un altro raggio e questo magari ha motori spenti quindi qua io flutto con i miei compagni tutto fluttua, no? Questa è la spirania sotto sopra io vedo un razzo passare e, e lo vedo accelerare, nel senso che vedo che la posizione del raggio sta cambiandosi nel tempo ma lo fa in maniera non uniforme, nel senso che al passare del tempo vedo che la posizione del raggio invece di andare in linea, invece di proseguire in maniera rettilinea invece di avere una velocità costante, sarà una velocità variabile cioè in questo istante la, la velocità è diversa da questo istante, quindi vedo che il razzo accelera allora io sono, io sono inerziale, vedo un razzo che è in accelerazione, quindi qua dentro questo non sarà un sistema di riferimento inerziale, infatti chi è a bordo del razzo riesce a stare in piedi così, no? E questo sasso che io vedo fermo a, a, lo colpirà in testa no? perché il razzo va avanti, su cose che dovresti più o meno riuscire a intuire e trovare il modo di descrivere matematicamente, <coughs> quindi, noi siamo con i motori spenti. Quindi, per me, un sistema di riferimento inerziale è uno con i motori spenti che non sta ruotando rispetto alle stelle fisse e per la quale, per esempio, vale la prima resi di Newton cioè un corpo isolato, un corpo che non interagisce con alcun che mantiene una velocità costante Allora abbiamo fatto diverse cose questa mattina, Questo è un laboratorio iniziale Qua c'è un corpo, qua c'è un altro corpo, qua c'è un altro corpo Chiamiamo questo il corpo 1, questo il corpo 2, questo il corpo 3 Tirerò dei segmenti per riuscire a tenere doppio le interazioni L'interazione è un rapporto bilaterale 1 influenza la 2, la 2 influenza la 1 Questo è un rapporto bilaterale, uso la stessa notazione Cos'era? Il 3 era questo? Un altro non ha importanza no? Questa è una un'interazione, questa è un'altra interazione Questa è un'altra interazione, un interazione Potrei immaginare avere un quarto a particella Quindi ho tutte queste interazioni Ok? Allora, so cosa vuol dire assegnare masse alle particelle Cosa vuol dire assegnare masse? Vuol dire prendere le particelle una a una E fare un esperimento a parte, in cui prendo la corpo di massa 1 e la faccio interagire con un corpo di massa standard un corpo standard, per esempio potrei fare una cosa del genere quindi prima di questo esperimento devo immaginare di aver fatto l'esperimento precedente in cui per esempio ho uh, uh, per esempio, un, un tavolo anzi lasciamo perdere il tavolo e fa pensare alla terra io non voglio avere la terra i piedi perché... immaginate di avere un un, un oggetto, una, una cabina, una scatola cava in cui metto qui il mio corpo di massa X di massa incognita. Ho un'altra un un scatola in cui ho il mio corpo standard, quindi il mio cilindretto STD che è per esempio un uh, chilogrammo. Metto qui per esempio una bella calamita a forma di C. L'ho disegnato troppo vicino, quindi modifico il disegno a turno simmetrico e li trattengo legati assieme da uno spago perché c'è il nord e il sud che si stanno respingendo se io non li tengo assieme il sistema esplode, no? Se volete potete immersarli su un binario, se volete, no? Cioè su un tavolo con dell'aria compressa per ridurre l'attrito oppure lo fate nello spazio all'interno di una cabina che sta cadendo, no? Perché qualcuno ha tagliato i cavi e finché non morite fate questo esperimento gli ultimi istanti della vostra vita fate l'esperimento di fisica <ride> E allora voi cosa fate? Con una fiammella shh, con una fiamma, non ho i gessi colorati, io li ho lasciati in studio bruciate la corda, cosa succede? C'è una forza repulsiva e volano in direzione opposta Allora voi cosa fate? Osservate cosa sta succedendo misurate le posizioni a grado del tempo determinate le accelerazioni e potete dire che la massa del corpo X misurato in unità del mosso, massa del corpo standard e per appunto l'accelerazione del corpo standard, il modulo si intende l'accelerazione diviso, il modulo dell'accelerazione quindi voi misurate questo, misurate questo e avete la massa del corpo X espressa in, massa, uh, in masse del corpo standard, quindi se il corpo standard la chiamate avere una massa di un kg, ecco che la massa del corpo X è 3 kg perché osservate che ha un'accelerazione che è esattamente un terzo dell'accelerazione del corpo di un chilo, eccetera. Quindi voi avete un metodo per determinare le masse dei corpi, determinate le masse dei corpi, poi fate il vostro esperimento vero. <tossi> <tossi> Alla fine del... Quando arriveremo, royal, io l'ho detto allora, Quando arriveremo... Quando arriveremo a Fagliorali, magari vi chiederò vari modi per determinare la massa Questo è un modulo, no? Pratico <coughs> Allora mm. stavo dicendo? Uh, Avete determinato le masse Poi la vostra definizione di forza è che la forza sul corpo 1 per definizione Qual è la forza che sta agendo sul corpo 1 in presenza di altri corpi materiali? Quindi ci sono interazioni di vario tipo La forza sul corpo 1 per definizione è la massa del corpo 1, misurata come ho appena detto per l'accelerazione che, che, che di fatto osservate con i vostri occhi Però abbiamo capito che l'accelerazione del corpo 1 può essere scritta così come una specie di sovrapposizione delle accelerazioni che il corpo 1 avrebbe avuto se interagiva, quante corpi ho fatto qua? <coughs> Questa è l'accelerazione che il corpo 1 avrebbe avuto se interagiva esclusivamente con la 2, cioè se la 3 e la 4 non fossero stati presenti. Questa è l'accelerazione che il corpo 1 avrebbe avuto interagendo solo con la 3 e questo è solo con la 4 La somma di queste situazioni, guarda caso, è un ottimo risultato sperimentale è proprio l'accelerazione che osservate Siccome per definizione la forza del corpo 1 è massa 1 per A1 allora questo risultato si scrive così che la forza 1, la forza che il corpo 1 vede in questa situazione sperimentale è uguale alla somma, somma di che tipo? Di tipo vettoriale, della forza che la 1 a risente, sente per effetto dell'interazione con la 2 più la forza che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 3 più la forza che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 4 dove ognuno di queste, uno poteva veramente dire per esempio che la forza che la 1 sente con la 3 era l'esperimento in cui esisteva solo la 1 e solo la 3 ok? eccetera eccetera eccetera quindi in un certo senso queste sono le accelerazioni, chiamiamole parziali, le forze parziali e l'accelerazione complessiva è la somma, la forza complessiva è la somma. Si parla di sovrapposizione, la somma di questi vettori è la sovrapposizione dei vettori. Quindi questa è la forza totale, la forza netta, la forza risultante è la forza risultante, lo totale, della sovrapposizione di più forze. <coughs> Quindi in particolare... Se questo è il corpo 1 e lui interagisce con la 3, con la 2 e la 4 Voi individuate le interazioni Eccole là, questa è la rete, in termini proprio di linguaggio di rete no? Di una hub che è in contatto con altri, uh, con altri server Dovete immaginare che questa è la rete con 1 essere la hub mm? Lui parla con la 3, con la 2 e la 4 quindi la forza totale che c'è sulla 1 è la somma delle tre forze che agiscono lungo questi tre segmenti. Saranno forze repulsive o, o, o attrattive a seconda del caso, però voi dovete fare la somma dei vettori che hanno vertice qua. Per esempio se la 1 è... Chi è la 3? La 3 è qui. <coughs> <coughs> Qualcuno aveva la caramella stamattina, era eccellente. ciao, ancora una caramella? Vabbè. Devo ricordarmi di recuperare qualche che marca era quella caramellina? Un vostro compagno me l'ha offerto. Chi era? È venuto da qua, non c'è, è morto. <ride> non viene più perché non vuole che gli mangi tutte del caramello, era buono. <ride> non ho i gessi colorati, quindi attenzione, il disegno che avevo iniziato non la voglio riportare, voglio che voi facciate questo disegno da soli. Dovete immaginare una situazione di tipo repulsivo, attrattivo, ibrida, fate quello che volete. Assegnate ai corpi 1, 2, 3, 4 dei rapporti di massa. Decidete voi. Disegnate quindi delle accelerazioni che, che riflettono questi rapporti di massa shh, e che riflettono il caso che siano forze attrattive o, o, o, o repulsive. Voi disegnate le forze. ok? Quindi il trucco è che la forza che la 1 sente dovuta da 3 per esempio se è una forza attrattiva, sarà una cosa del genere mm? Attenzione ragazzi, cercate di rimanere con me Già io sto lottando contro uh, il mal di gola e i vari quindi sto facendo già fatica io a rimanere concentrato Se già voi aumentate l'entropia e la confusione qua va a ramendo tutto Silenzio! Supponete che questo rappresenti la forza che la 1 sente dovuto alla 3 è di tipo attrattivo. Supponete che questo rappresenti la forza che la 1 sente dovuta all'interazione con la 4 quindi quella per esempio è una forza repulsiva supponete che questo sia la, la, una forza a, a diciamo così mm? quindi questa è la forza che la 1 sente dovuta all'interazione di tipo attrattivo con la 2 questa è la forza che la 1 sente per via di un'attrazione con la 3 e questa è la forza di tipo repulsivo che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 4 quindi cancello la formula, lo riscrivo perché la formula è importante <coughs> metto e metto quindi questa è la 1 con la 4 questo è la 1 con la 3 e questo è la 1 con la 2. Stiamo dicendo che questa forma qua è che questo, la forza complessiva <coughs> è la somma vettoriale di quelle tre frecce. Quindi io devo fare la somma di quelle tre frecce. Ok? Con pazienza. Uh, o uso le coordinate cartesiane Quindi è abbastanza semplice se ho le coordinate cartesiane Dovete immaginare se io avessi fatto una scomposizione Questa direzione x e questa direzione y Ognuno di queste aveva una componente x e una componente y Quindi sommavo le componenti x, sommavo le componenti y, sommavo le componenti z E avevo sistematicamente il mio vettore Oppure se era un, disegno, se era un esercizio di tipo qualitativo Semi quantitativo, prendevo un righello e facevo la costruzione con la regola, della, della, della somma, della regola del parolariamo, della, della regola della somma dei vettori. Per esempio, potrei fare questo con questo prima, quindi faccio questo... mannaggia mia, i gessi colorati. Quindi questo qui è... Cosa, che, cosa sto disegnando lì? Quello che ho disegnato finora è la somma di questo e questo, quindi questo è F1,3 più F1,2. Mm? Quindi per il momento ho fatto la somma di questi due <coughs> Siccome la somma vettoriale, che è la somma delle frecce nella regola che la tuta di una freccia va messa nel sedere successivo no? è commutativo, posso sommare le frecce nell'ordine che voglio posso associarle come voglio Quindi faccio questa associazione per crearmi questo vettore qua una volta che ho quello, devo sommare questo vettore con l'ultimo e qui, di nuovo, i gessi colorati sono stati utili. Eh? E, e, la e la somma totale, la somma di quei tre, è questa freccia qui. Ok? Va bene? Quella freccia è la forza totale che sta agendo sul corpo 1 in presenza di corpi con cui la 1 sta interagendo sta interagendo con la 2, con la 3, e la 4 mm? sovrappongo le forze che avrei nei casi di interazioni A2-A2 1 -A2. con la 2, 1 con la 3, 1 con la 4 individuo quelle tre forze e poi le sommo assieme per avere la forza complessiva la forza totale, la forza risultante semplice no? vedete come viene fuori da questa impostazione della legge di Newton Tra l'altro questa impostazione che vi ho raccontato stamattina Ecco, a partire dall'osservazione sperimentale Che due corpi che interagiscono tra di loro Senza un terzo incomodo Che non è banale fare mh? Ah, Che le accelerazioni siano antiparallele Anzi, l'ho detto anche all'altro gruppo è importante che lo dica anche a voi Shhh. attenzione! è una precisazione di una cosa che ho detto stamattina un'affermazione ancora più forte se questo è il corpo 1 e questo è il corpo 2 dire che le accelerazioni sono antiparallele non è sufficiente, dovevo dire una cosa in più voi dovete immaginare, che era nascosta dalle cose che ho detto quindi voglio esplicitarla voi dovete immaginare la linea che congiunge i due punti e le accelerazioni sono sì antiparallele ma stanno su quella retta cioè, se questa è l'accelerazione, per esempio, di tipo repulsivo E questa va bene, sono antiparallele <ride> Vedete come stanno sulla retta? Questa, che sono antiparallele, non va bene Sono antiparallele Ma questa non avviene in newton Le forze stanno sulla retta che congiunge due punti materiali Di tipo repulsivo o di tipo attrattivo ma stanno sulla retta questa come vedete sono antiparallele ma non stanno sulla retta e infatti questo non avviene quindi è un'affermazione molto precisa quindi avrebbe, avrebbe, avrebbe detto così prendete due particelle e le fate interagire le accelerazioni sono sì antiparallele ma stanno sulla retta che congiunge i due punti okay. ovviamente questo è vero con i motori del razzo spinto! spetti <coughs> Perché se i motori del razzo sono accesi non è vero che le accelerazioni dei due corpi saranno lungo la retta che li congiunge No! Vi ho fatto il disegno Quindi att attenzione, pensate al razzo Pensate a come asserire le leggi di Newton pensando a questo predetto razzo E come cambierebbe se i razzi fossero accesi Le affermazioni non sarebbero vere Deve essere molto chiaro per Ok, <ride> cominciamo a arricchirci con un linguaggio qua <ride> Un'altra cosa che ho detto, però non sono sceso in dettaglio Ma come spesso avviene in fisica Non si riesce, secondo me, l'approccio migliore alla fisica Non è quello di cercare di fare delle definizioni molto pulite Come farebbe un matematico Ma di fare delle definizioni un po' cialtronesche sportive, e poi affinarle, farle diventare sempre più precise, più si va avanti, più si capisce quello che si sta dicendo. Per esempio, io qua, ho parlato di, cioè di almeno non so se ho usato l'espressione, ma ho fatto un gesto, avete, avete una massa qua, un punto materiale, ho usato forse l'espressione punto materiale, forse sì, forse no, non mi ricordo esattamente, guarderò il filmato. Ma, uh, Cos'è un punto materiale? Un punto materiale è un oggetto dotato di proprietà fisiche, massa per esempio, la massa cos'è? Eh? L'abbiamo cominciato a capirci cos'è cos la massa, ma che stiamo trascurando la sua estensione. Quindi questa che vuole rappresentare una racchetta da tennis non è un punto materiale <ride> perché ha una sua forma, ha una sua estensione. Un carro armato avrà una sua estensione. Eh? Se queste estensioni sono molto grandi rispetto alla distanza tra i corpi Misurati come? No? Rispetto al centro geometrico, rispetto all'estremo più vicino Come stiamo misurando la distanza? Ci sono molti modi con cui io potrei misurare la distanza Tra il punto più vicino, tra il centro geometrico O chissà come va definito Ma potete capire che quando i corpi hanno un'estensione Cominciano a essere importanti i dettagli su come si fanno le cose ma se l'estensione dei corpi è molto piccola rispetto alla distanza Questo è il mio cararmato qua E questa è la mia racchetta al Ecco che cominciamo ad avvicinarci all'idea di cosa io intendo per punto materiale Sto dicendo che sto trascurando le dimensioni laterali Le distanze tra i corpi sono molto più grandi Della dimensione caratteristica del corpo Questa distanza qua è molto più grande della dimensione caratteristica del corpo, non so, lo indico con lambda, tanto perché ho già usato la lettera D. Eh? Diventerà chiaro più andiamo avanti. Quindi per il momento questi sono dei punti materiali, cioè sono dei corpi materiali che avranno massa, avranno carica elettrica, ma stiamo trascurando, almeno in questo primo passaggio, le loro dimensioni. Ok? Quindi potete immaginare che sia un punto matematico. Un matematico fa presto a dire prendiamo un punto, ma ah, un fisico e un ingegnere cosa si intende? Stiamo essenzialmente trascurando le dimensioni. Rispetto all'esercizio, che magari, d'accordo? Cominciamo a capirci. <coughs> allora. Come vi ho detto, oh, vi ho detto <coughs> ah, quindi immaginate di essere in un laboratorio in inerziale, razzi spenti, e non in rotazione rispetto agli assi e rispetto alle stelle, e immaginate di avere un certo numero di particelle, <coughs> ok? Il disegno 4. Allora, gli esseri umani sono animali, siamo animali sociali, e non sto scherzando, state zitti perché sto per usare una metafora che credo possa essere utile. Noi siamo esseri umani e gli esseri umani sono animali socievoli, quindi noi formiamo gruppo, abbiamo tanti tipi di gruppi a cui apparteniamo nella vita, ma il concetto di gruppo implica l'aver chiaro il criterio di appartenenza al gruppo e quindi il criterio di non appartenenza al gruppo. Ci sono cose che non fanno parte del gruppo. Quindi questa è la particella 1, 2, 3, 4. Io decido, arbitrariamente, come gli esseri umani spesso fanno, di fare un gruppo, ma voglio fare gruppo con la 2. Non voglio che la 3 e la 4 facciano parte del gruppo. Quindi la 1 e la 2 compongono il gruppo, la 3 e la 4 sono, non appartengono al gruppo, sono esterni. D'accordo? Questo gruppo che io ho costituito ed è tutto arbitrario. Quindi cominciamo adesso a disegnare le interazioni che ci sono. Li disegnerò come dei segmenti, come ho detto. C'è questo rapporto bilaterale, la 1 che interagisce col suo compagno di gruppo, però la 1 interagisce anche con particelle che sono fuori dal gruppo, no? con la suocera e con eh, l'amante. Okay? Questa è la ragazza che deve fare i conti con la suocera ma anche con Ok? La 2 interagirà con la 1 ma abbiamo già contato vedete ho già messo la stanghetta ma la 2 interagisce anche con la 3 e anche con la 4 Certo che la 3 e la 4 interagiranno tra di loro ma io sto guardando adesso il sistema a me interessa cosa fa il sistema interessa il sistema e voi potreste dire ma cos'è di speciale quel sistema? Perché non, fate, perché non facciamo un sistema, vogliamoci tutto bene? Sì, no? si facciamo un unico grande sistema, ci amiamo tanto <coughs> oppure eh, io voglio la 1 tutto da solo con la 2, la 3 e la 4 che addirittura che non appartengono posso pensare a tanti sistemi Shhh, non sto scherzando questa è già fisica <coughs> Se questo è il sistema, prevedo questa la definizione del sistema, a me interessa cosa succede al sistema. Quindi l'interazione la, tra la 1 e la 2, questo segmento o rapporto bilaterale, la chiameremo un'interazione interna al sistema. Invece le altre interazioni che ho disegnato, che sono questa, la 1 con la 4, la 1 con la 3, la 2 con la 3 e la 2 con la 4, sono interazioni con cose esterne, quindi sono interazioni esterne interazioni esterne okay? Quindi se io vi chiedo qual è la forza totale sul corpo 1 noi possiamo scrivere come è già là ma lo riscrivo la forza totale sul corpo 1 è fatta dalla interazione interna con il suo compagno di gruppo poi ci sono anche forze dovute a robe che, dovute all'interazione tra il corpo 1 e qualcosa di esterno al gruppo in questo caso la 3 e, in questo, e poi c'è anche un quarto. Quindi, questo qui è una forza interna. Queste due qua sono forze esterne. Mm? Va bene? <coughs> allora. Cominciamo a ragionare in questo termine qua, va bene? Io potrei disegnare le frecce, no? Per esempio, di uh, nuovo immagino che la, F, che la 1 e la 2 stanno <coughs> interagendo in modalità facciamo, facciamo repulsivo, quindi ho una freccia per qua se questo rappresenta la forza che la 1 sente dovuta all'interazione col suo compagno di gruppo, mh? allora io sono obbligato a disegnare la freccia di qua della 2, 1, della 2 perdice 1 Ok? Peccato che non abbia i gessi colorati. Perché magari lo faccio in grassetto. Solo questo rende il disegno ancora più brutto. Questo e questo devono avere lo stesso modulo. Perché devono avere lo stesso modulo? Eh? Uh, supponete che la 3 e la 1 e la 4 stiano, uh, stiano non so, oh, facciamo attrattivo. Eh? Se questo rappresenta la forza che la 1 è sempre dovuta la 4 allora la forza che la 4 è sempre dovuta la 1 è questa facciamo che la forza che la 2 è sempre dovuta la 4 sia di tipo pure attrattivo uh, magari di modulo diverso ancora se disegno questo modulo questo è obbligato ad avere lo stesso modulo quindi questi sono 2-2 uguali di modulo ok? quindi stiamo usando l'idea che la forza che la particella iesima sente dovuta all'interazione con la particella jesima è uguale e contraria alla forza che la particella jesima sente dovuta alla iesima, cioè in ogni, se questa particella i e questa particella j io ho, che ammesso che questo sia di tipo uh, repulsivo, ok? Cioè io posso riempire la lavagna di tante frecce che sono due due uguali però se a me interessa il sistema lo completiamo perché abbiamo ancora questo a fare uh, come, lo, come lo facciamo? lo facciamo repulsivo eh. allora questo è bello grosso bello repulsivo e allora questo qui l'ho fatto troppo lungo per la mia mano e quindi è qualcosa del genere Ok, questo è la F Ho dimenticato chi è chi Questo è la 1 giusto? Questo è la, la 2 la... Cos'era questo? 3 e qua? C è, c è già. Allora questo è la 1 3 <coughs> E questo è la F3 1 D'accordo? Okay. Quindi uh, ovviamente oh, C'è anche questo da fare Vedete che bisogna avere molta pazienza Come la facciamo? Recursivo Ma si sì, bene non me piacciono le forze di possibile Ok. Shhh. E completiamo il disegno anche con, con questa interazione qua, perché forse riesco a convincervi, cioè convincervi, riesco a farvi capire. Stiamo completando, mi pare, abbiamo fatto la 1 che dovrebbe avere tre frecce. 1, 2, 3, la 2 ha 3 frecce, perché ha tre frecce? Perché ci sono tre particelle con cui interagire, no? Ognuno di queste, ma qua manca manca, manca l'interazione con la 4 e la facciamo so, attrattiva così ok? <coughs> ci siamo? Mancano le etichette, ma lascio a voi, questa è la, se questa è la particella 3, questa è la 3 diventa la 4 Uh, questo è ovviamente la 4 dovuta alla 3, questo è la 4 dovuta alla 2, questo è la, la 4 dovuta alla 1, questa è la 4, ci siamo e mancano le etichette qua, uh, questo è la f per 2 dovuta alla 3, questo è la f per 2 dovuta alla 4. E, e manca l'etichetta di lui, che è la f della 1 dovuta alla 4 dovrei, però, dovrei avere tre frecce su ogni nodo e tre etichette, vi pare, giusto, vi pare completo? A2 sì. a 2 a sono uguali ai contrarie Ok? Adesso il sistema è questo qui Ok? Quindi se io vi chiedo qual è la forza complessiva siccome mi interessa il sistema mi interessa sapere cosa, fa cosa fanno 1 e 2 quelli che appartengono al sistema. sistema Il sistema è composto da 1 e da 2 questo sistema, posso immaginare altri sistemi Quindi, il sistema è composto da 1 e 2, allora cosa fa 1 e 2? Se so cosa fanno 1 e 2, so cosa succede nel sistema Quindi per sapere cosa fa la 1 e la 2, questa è la 1 Mi serve sapere le tre forze che agiscono sulla 1 Perché quando conosco le tre forze che agiscono sulla 1 La somma di quelle mi dà la forza complessiva sulla 1 E una volta che so la forza sulla 1 Cosa so? Beh, la forza sull'1 per definizione è la massa dell'1 che è l'accelerazione Quindi se conosco questo, deduco l'accelerazione che è la forza dell'1 diviso la massa e una volta che conosco l'accelerazione cosa faccio? Integro una prima volta per sapere la velocità del corpo 1 e una volta che so la velocità del corpo 1 integro una seconda volta per avere la posizione e quindi so cosa fa la 1 al passare del tempo Analogamente so cosa fa la, la, la particella 2 Quindi se conosco le forze riesco a prevedere cosa faranno la 1 e la 2 E al passare del tempo so cosa fa il sistema Perché so cosa fanno le componenti del sistema Ma per sapere cosa fa il, corpo, o per sapere cosa fa il sistema Devo, devo sapere cosa fa la 1 e la 1 quello che fa dipende dalla forza che sta agendo sulla 1. Ma qual è la forza che agisce sulla 1? Non è solo dovuta al compagno di viaggio, ma a eventuali intrusi. D'accordo? Quindi, per prevedere cosa fa il sistema, devo sapere l'effetto di eventuali robe esterne al sistema. Prima lezione anticipativa, prima, prima osservazione. Diventerà più chiaro, più andiamo avanti Voglio fare una definizione che è molto utile <coughs> Beh, una prima cosa che posso dire che è importante Visto che la forza sul corpo 1 è per definizione La massa corpo uno, del corpo 1 per l'accelerazione del corpo 1 La prima domanda è quali sono le dimensioni di una forza non è un'accelerazione Le dimensioni di una forza sono una massa per un'accelerazione Quindi nel sistema internazionale, dove le masse sono misurate in chilogrammi, Le lunghezze in metri e i tempi in secondi Io avrò per esempio un tot La forza è un vettore Quindi shh. è un vettore che ha la stessa direzione dell'accelerazione La stessa direzione dell'accelerazione quindi se il corpo sta accelerando di là, la forza è di là Ma questa è la forza complessiva risultante netta, deve essere molto chiaro questo Quindi la forza è un vettore che ha la stessa direzione dell'accelerazione e ha delle dimensioni Nel sistema internazionale avrò per esempio un tot quindi il modulo della forza Perché è un vettore che ha una direzione e la direzione dell'accelerazione e ha un modulo e il modulo sa tot cosa? Nel sistema internazionale un tot chilogrammi metri secondi al meno 2 3 chilogrammi met, metri al secondo meno 2 7,8 chilogrammi metri al secondo meno 2 siccome la forza appare molto spesso negli esercizi fisici, come potete immaginare. La gente ha inventato un'unità di misura per il sistema nel sistema internazionale per le forze. L'unità di misura della forza. Si dice in onore di Newton, si dicono Tot Newton, allora, è importante questo se tot fosse per esempio 7,8 di nuovo io dico virgola ma scrivo il punto decimale, se io scrivo 7,8 kg secondo al secondo, nel sistema internazionale si scrive che il modulo della forza è uguale a 7,8 N maiuscolo che sta per Newton se per caso in una relazione tecnica dovete scrivere, o volete scrivere, per motivi estetici uh, la, di, di, di, di estetici, lettura del testo, la parola newton intesa come forza per estetico, <coughs> dovete scriverlo così <coughs> Con la n minuscolo perché? 7,8 newton così è sbagliato perché fa pensare a 7,8 persone della famiglia Newton. <ride> non sto scherzando, il mio modo di ricordarvi se mettere con la maiuscola o meno è di chiedermi sono 7 newton, 7 persone o 7 unità di forza del sistema internazionale. Quindi per distinguere si scrive con la minuscola quando parlate di... di, di um, di, um, di forze invece se avete 7,8 newton, vuol dire che avete uh, 8 newton, ma uno dei quali magari ci state appuntate le braccia o le gambe o qualcosa del genere. quindi Non sto scherzando, sto scherzando, ma no, nello stesso tempo non sto scherzando. E questo si generalizzerà in futuro <coughs> per esempio l'unità di misura della potenza shh, nel sistema internazionale Watt in onore del signor Watt e quindi voi avete 7, con la W piccolo oppure 7,8 watt col maiuscolo ma non scrivete 7,8 watt col maiuscolo perché si riferisce alle persone ci sono i Joule, no? O i Joule, alcuni di voi o i giul anche quello 7,8j maiuscolo Oppure 7,8 scritto in minuscolo <coughs> Teri eh? Sì, pronto, velocemente perché prego. Chi parla? Chi parla? It's me, hello? uh... yes can you call, can you talk to me later i'm right now giving um, uh, a lesson so i can't speak right now in about, in about a couple of hours is that okay okay i'll send you i'll send you by email um... can you write me an email and i'll give you the number of my office okay bye bye See ronnie americano. Ah, un attimo, che devo riprendere il pensiero. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, stavo solo dandovi qualche dritta <coughs> sui nomi, va bene? Allora silenzio per cortesia. Uh, qual era il filo? Uh, do, do, do, do, do, do, do. di, di qua? Ah, si, sì. voglio fare una definizione. <coughs> La definizione sarà questa: si chiamerà quantità di moto. Nel mio ricorso si indicherà con la lettera P, P minuscolo, P minuscolo questo, eh? e la definizione della quantità di moto di un corpo è la sua massa modificata per la sua velocità. Di nuovo cos'è la massa? Dovete immaginare vari modi per determinare la massa di un corpo. Concettualmente la massa di un corpo si determina facendolo interagire con un corpo di massa nota convenzionalmente è chiamato un Kg del sistema internazionale, ok? Va bene che è una certa quantità di platino se mi ricordo bene um, quindi la quantità di moto pure ha delle dimensioni, come vedete ha le dimensioni di una massa e una velocità, quindi nel sistema internazionale la quantità di moto di un corpo è un vettore che sarà espresso in 7,8 kg secondo in quella direzione! Quindi se ho 7,8 kg al metro al secondo in questa direzione ho una quantità di moto diversa di se io invece vado in quella direzione a, a, a, con, la, con la stessa velocità perché la quantità di moto è un vettore, d'accordo? Quindi un corpo che ha una massa di 2 kg e che ha una velocità, un modo di velocità di 3 m al secondo ha una quantità di moto il cui modulo è di 6 kg metri al secondo però ha una direzione okay? quindi avere questa quantità di moto come valore assoluto come modulo in quella direzione è diverso che avere lo stesso la di quantità di moto ma in quella direzione è la stessa cosa di velocità, no? che è un vettore, 30 km al secondo in quale direzione? di là? di là? di là? Quindi, mi raccomando <coughs> Allora <coughs> La derivata della quantità di moto rispetto al tempo shh. Allora <coughs> In linea di principio Devo fare una cosa del genere Quindi in linea di principio O questo? Allora nei discorsi che sto facendo io shh, Attenzione! Nei discorsi che sto facendo io io sto considerando sistemi di particelle Questo è un sistema e queste sono magari delle particelle che non appartengono al sistema Può succedere che il sistema sia Useremo delle parole, per esempio Un sistema è chiuso Quando? Quando si fa gruppo chiuso Cosa vuol dire? Che non si accettano nuovi membri E addirittura Non si accetta nemmeno che un membro Esca dal gruppo eh? Quindi un gruppo chiuso è quando Le particelle che compongono il sistema Non cambiano, cioè i costituenti del gruppo Non cambiano Posso cambiare di posizione ma se la 1, 2, 3, 4, 5 facevano parte del gruppo in un certo istante, saranno sempre loro in futuro a appartenere al gruppo. Ok? Non, hai, non avete particelle che escono dal gruppo o non avete particelle che entrano nel gruppo. Allora, shh, quello che voglio fare io è immaginare tanti corpi, tante particelle puntiformi, quindi shh, puntiformi, e ognuna con una massa ben definita. Ben definita vuol dire che la massa è costante nel tempo non è, non è una cosa che cambia nel tempo quindi le singole particelle hanno una massa costante poi quando avrò a che fare con la derivata della quantità di moto di una particella siccome le singole particelle avranno massa che non cambia nel tempo ecco che la derivata della quantità di moto rispetto al tempo di una particella, delle mie particelle sarà uguale a questo che è proprio la forza che sta agendo sulla particella Quando invece vorrò discutere casi di, di, di oggetti fisici che cambiano massa, per esempio la mia massa cambia nell'arco della giornata vado in bagno, mangio, vado in bagno, mangio mm? anche la vostra cambia poi magari c'è una tendenza ad aumentare con l'età un razzo che ha il suo combustibile ha una certa massa all'inizio poi viene innescata la reazione e i gas fuoriescono quindi la massa del razzo sta diminuendo in funzione del tempo. Immaginate uh, una, un come si chiama? il papirou, il uh, di un'azienda, di una fabbrica che ha un tappeto come si chiama tapeto mobile? Datemi la parola in italiano Nastro trasportatore, ecco e su questo nasso trasportatore ogni tanto escono e cadono delle scatole quindi delle scatole che vengono dalla da, da macchina che, che, che fa le scatole e riempie quindi sul nastro trasportatore cadono nuove scatole quindi la massa che il nastro trasportatore deve sospingere sta cambiando nel tempo oppure, <ride> oppure alla fine no, cascono in una scatola quindi escono dal nastro trasportatore quindi la, la vostra automobile a massa variabile voi caricate un certo numero di liti fate un pieno e poi bruciate la benzina e avete i gas di, di, di, di scarico e la macchina diminuisce di massa come quando voi prendete su passeggeri o scendono passeggeri quindi in generale i sistemi saranno complessi perché avete particelle che entrano e particelle che escono quindi la massa del sistema cosa intenderò per la massa del sistema? Shhh. Definizione molto naturale. La massa del sistema sarà la somma delle masse che compongono il sistema in un certo istante. Quindi la massa del sistema in un certo istante t la scriverò magari a questa notazione qua, la sommatoria di tutte le masse che compongono il sistema in quel certo istante. D'accordo? La massa del sistema potrebbe cambiare nel tempo perché particelle entrano e escono dal gruppo. Quindi la massa del sistema potrebbe benissimo avere una derivata rispetto al tempo Potrebbe essere positiva la derivata se particelle entrano nel sistema E potrebbe avere una derivata negativa se particelle escono dal sistema D'accordo? Invece le singole particelle io voglio in questo trattamento un po' concettuale che vi sto dando voglio che le singole particelle abbiano massa costante e quindi se definisco la quantità di moto di una particella, di una particella, se la definisco così, la quantità di moto di una particella è la sua massa per la sua velocità, il vettore velocità, allora vedete che la derivata della quantità di moto rispetto al tempo è proprio uguale alla forza che agisce sulla particella Questa è una delle cose più importanti del corso. Quindi, stiamo introducendo questa relazione qua <coughs> Che la derivata della quantità di moto rispetto al tempo è la forza che agisce sulla particella Quindi se la particella è il corpo 1 che ha velocità 1, quantità di moto 1 la derivata rispetto al tempo della quantità di moto della particella 1 è la F1 e la F1 è proprio la somma di tutte le forze che stanno agendo sul corpo okay? Quindi Facciamo un caso molto semplice un sistema composto da due particelle quindi non ci sono terzi incomodi <coughs> Guardate qua Questa è la particella 1 Questa è la particella 2 Sono solo loro Se volete l'eventuale terzo incomodo L'avete allontanato Il terzo incomodo è molto lontano L'avete allontanato il terzo incomodo La sua se l'avete mandata in ferie Magari al polo sud eh? D'accordo? Oppure fate una barriera Per esempio la sua vive in un'altra casa Se è vicina e addirittura non c'è una barriera avete l'interazione del terzo incomodo se riuscite a schermarvi o allontanarvi, ecco che l'interazione, il comportamento del sistema, cioè di cosa, qual è l'esito di un'interazione tra la 1 e la 2, avrà un'evoluzione molto diversa che se la terza persona fosse qui. D'accordo? Allora facciamo questo. Qual è? Abbiamo detto che la forza sulla 1 è in questo caso esclusivamente data dall'interazione con la 2. Perché questa qua. Non c'è, avete allontanato o schermato in qualche modo la interazione della 2, la forza sulla 2 nasce solo dall'interazione con la 1 perché avete allontanato il terzo incomodo, d'accordo? Immaginate dunque che questo è il vostro sistema, no. vostro sistema. e voi sapete che la F12 comunque in generale, anche se c'era il in terzo incomodo, era questo. Sapevate che a 2 a 2 la forza che la 1 sente per effetto della 2 è uguale al contrario alla forza che la 2 sente tutta la 1. Ma adesso, proprio perché questo qui, la 3, non c'è, la forza della 1 cos'è? In base alla definizione, dov'è che l'ho scritto? scritto Eccolo qua. Cos'è la forza della 1? Sì, è la somma delle forze che agiscono sulla 1. Però è a valle della definizione la derivata rispetto al tempo della quantità di moto da parte 1. Ok? E questa è, proprio perché questo non c'è, è, è F12. Qual è la forza sulla 2? Per la definizione di quantità di moto è la derivata della quantità di moto della 2 rispetto al tempo e questo proprio perché ho allontanato da 3 è uguale a F21. Ma questi qua sono sempre uguali ai contrari. Quindi io posso dire, guardate, che la forza sulla 1 <coughs> più la forza della 2 sulla 2, shh, guardate un attimo. La forza sulla particella 1 più la forza sulla particella 2 questo è uguale a F12 circa perché questo l'ho allontanato <ride> mm? e questo vale cosa? Il vettore 0, eh? e questo vale sempre e questo vale così, perché dov'è l'approssimazione? La, dov non è qui, è qui. È qui l'approssimazione, siete d'accordo? Perché è qua che io sto immaginando che la F1 sia solo questo, in realtà c'era il terzo incomodo, il quarto incomodo, il quinto incomodo, ma li sto schermando, allontanando. Quindi questo è un circo uguale, questo è un uguale. Perché questo è sempre vero che F21, F21, F12, F21 sono proprio sempre uguali ai contrari. Ma questo è circo uguale, ok? Quindi questo, la somma di questo sarà 0 nella misura in cui in effetti io riesco a trascurare questi qua. E, e pensare veramente al caso della ragazza e della ragazza interagiscono senza terzi incomodi. Della particella 1 e la particella 2 che stanno interagendo senza interferenze con altre interazioni. Allora, guardate. <coughs> Dai, fatemi finire questo, poi facciamo una pausa. Di nuovo, cos'è questo? Questo è la derivata di P1 rispetto al tempo, più la derivata di P2 rispetto al tempo, e questo è uguale a 0. Sempre nell'ipotesi che riesco a eliminare i pezzi incomodi. Eh? Questo è la derivata di P1 rispetto al tempo. Questo è la derivata di P2 rispetto al tempo e la somma di questi due vale 0 circa e quindi io posso far così. La derivata rispetto al tempo è un operatore lineare, lo vedete? Da qua passo qua su e cosa deduco? Che se prendo la quantità di moto della particella 1 e la sommo vettorialmente con la quantità di moto della particella 2 quello che ottengo è una costante nel tempo Perché la derivata rispetto al tempo è 0 cioè P1 più P2 è uguale a una costante ovviamente è una costante vettoriale che ha componenti x questa legge qua, quindi stiamo dicendo, prese due particelle, sempre in un sistema di riferimento inerziale. Quindi i motori del razzo sono spento e il razzo non sta ruotando su un asse. Eh? Motori spenti, presi due particelle, se, sono, se, non stanno se stanno interagendo solo tra di loro e non ci sono altri, altre interazioni. Allora la somma di P1 più P2 è una costante. Questa si chiama la legge della conservazione della quantità di moto. Perché si parla di conservazione? Perché vuol dire che se voi calcolate la quantità di moto, aspetta, prima forse è più facile parlare di queste cose se introduco qualche parola. Così abbiamo un gergo, e il gergo è utile proprio perché ci permette di parlare in maniera più snella. <coughs> se voi avete un sistema di uno o due particelle e il terzo incomodo o è allontanato all'infinito oppure è schermato. Diremmo che questo sistema è isolato. Diremmo che il sistema è isolato se la suocera l'avete mandato al polo sud oppure l'avete chiusa a chiave in una stanza in, uh, a, a, a prova di, di, di, di, di suocera, per l'appunto. Mm? Ok, e allora, quindi fermo qua. Eh.